Ritornate in questo, in questo nuovo video In questo nuovo vlog Mas Del sabato Sì Il sabato Cioè per voi è sabato Per me è venerdì Però per voi sarà sabato E quindi raga bentornati Bentornati Che ore non so chi ore sono Sono tipo le buone Buone qua Sono le 4.21 E io mi sto Ora a fare il vlog Insomma quindi no, Il video è caricato Perché Fortunatamente il video Si è caricato Quello di oggi Non so come Andrà Non so per niente Ah raga prendo ho visto che Mortacci Siva Sivi show Silvia fa... Anche lei stanno facendo i vlog Quindi saremo molto In Competenza Molto in chiudo In che senso In quel senso comunque Quindi dovremmo Raga dobbiamo ammazzarlo, Dobbiamo ammazzare tutti quelli che fanno i vlogmas Cioè devo essere quello che fa più bo bo bo bo, Devo essere quello più forte di vlogmas Capito? Quindi mi vi dovete regolare sinceramente non so oggi cosa farò Cioè ora come ora non faccio niente Oggi pomeriggio non faccio niente Non c'è nessuno, anzi Ora come ora apro il gatto Ora ora come ora apro il gatto Apro al piccolo piccio Guardate Ciao, ciao baby, vieni qui. Eccolo lì, bello amico. Ciao, che voce, boh, cioè, andiamo a essere tutto pelato. Raga, veramente non so cosa fare. Cioè, allora stasera vado a cena fuori insieme a mio padre. E penso pure a mio fratello. no. Vabbè, perché mia madre va a cena fuori con una semeica Quindi io nel dubbio Vado a cena fuori con mio padre Però Ah non mi ha, inter ha interrogato a fisica Per fortuna regà Insieme a Gesù Cristo Non mi ha interrogato a fisica ho fatto la verifica di inglese oggi Ma bene è discretamente bene Poi ho preso un 6 e mezzo a scienza La verifica di scienze è Discretamente bene è discretamente bene Anche se mi faccio intorgare Per alzarmi la media Perché ora a scienze ho 6 e mezzo Però voglio arrivare a 7 7 e mezzo Mi faccio certo Ragazzi è bomba Saluta YouTube Raga, ho il fiatone <ride> Ho il fiatone Passate mia Mi sono messo a guardare video su YouTube Noemi, vi avevo promesso. E eh, lo faccio. Signori, scusa, ma c'è il fratello. <ride> mi sta sentendo male. Allora, signori, questa qui, poi lo vedrete tutto nel drone. My life e tutto quanto. È stata una delle persone che mi ha spinto di più a migliorarmi sempre di più. Però, cioè, lei, le poraccia, non c'entra niente. Eh, però, poi capirete. E io, raga, voglio che mi andate ad iscrivervi al suo canale. Guardate. il colore che più mi Ve lo lascio qui in alto a destra. Bello. Non si vedrà mai ma fate finta che l'avete visto no, Dopo un po' mi sono andata a vedere su internet da. il colore originale di questa tinta Vi dovete iscrivere anche al canale del fratello che fa video cioè, Se siete appassionati dei del romics, di tutte le file del fumetto, dei manga, di tutte le mega figate nerd Andate a vedere il suo canale, fidatevi Detto questo, io ho il mega fiatone Stavo guardando un po' di video che girano per la tendenza e non c'è un cazzo di bello Niente Cioè ci sono solamente persone che si ammazzano praticamente Che poi raga voi dovete sapere che io Non sono mai riuscito a capire i test delle canzoni Raga io per me non li riesco proprio a capire Però mi piace un botto Cioè per lo più l'ascolto perché mi piace la base Però io delle, delle cose non le, Il testo della canzone non li riesco veramente a capire Neanche se me la rileggo 300 volte Non, non so per quel motivo Perché sono andegappato Che io no Allora Noè Io ti giuro Ti giuro Io ho scoperto da poco cioè da poco un anno fa più o meno. Più o meno. Vabbè comunque. Vabbè, comunque ho scoperto da poco. Stavo pensando, ma come cazzo Mi è venuto in mente? Nox Imeon. Però poi a parte l'hai detto in un video. Però in, in quel video. Sì. Mi ricordo l'hai detto in un video. Vabbè, non mi ricordo se l'hai detto in un video. No, sì, perché l'hai detto in un video. Vabbè, comunque. Che i è il contrario di Noemi. Io ti giuro che non ci avevo fatto caso. Sono stato tutto il tempo a capire. Ma come cazzo le è venuto in mente? E poi ho scoperto che i me o nemno è. È stato un mega coglione, questo qua lo so che sono con Però ti giuro, non avevo niente capire. Che giocatrice, che giocatrice Orco due, stai in foto di culo, eh. è un patrimonio dell'umanità, ti è salvala. <ride> salvala. La salva. Orca mignotta che sto sentendo male. Tiè, guarda che foto. Raga, io non so se puoi vedere. Che foto sono queste qua sono, ti guardate che sbombe Marta, ma ci verrai Marta tu al Romix? Cioè lo so che tanto questi video non li vedi Cioè li vediamo alla pena chiare i miei video Quindi no, dico, Se vieni al Romix ci incontriamo Non credo che tu mi voglia vedere eh, però era. Ecco appunto parli di Marta e invece la fanpage di Marta, Marta così d'onore mio. Subito dopo esce chiara, esce chiara. Allora mi si è scaricata la tattica delle camera Fortunatamente ce ne ho due. Quindi ora andiamo a mettere questa pancara riga, almeno facciamo qualcosa. Domani devo andare a testaccio se non sbaglio. Da Alessia. Perché devo fare una prova tipo di un altro corso che fa lei Quindi Ma che cazzo stanno a scrivere sul gruppo dei casi Ok ragazzi sono tornato dalla cena Cioè vi ho portato con me ma non vi ho portato con me Nel senso che la videocamera c'era eh. Però quando c'è a cena sono andato anche da Wild West Quindi era tutto unto Non potevo toccare la videocamera Capito era un po' La pappardella al sugo Allora praticamente il video sta andando Sta andando discretamente bene Forse perché l'ho caricato in un orario un po' troppo tardi Forse Per esempio questo vlogmas vi sia piaciuto Anche se sinceramente non credo vi sia piaciuto Perché non ho fatto niente in questo vlogmas Cioè oggi non ho fatto praticamente niente Fatemi togliere il cappello perché mi sta a fumare la testa non ho fatto niente se non sarei tutto il giorno al computer Quindi se questo video vi è piaciuto Però io spero che non vi sia piaciuto Perché è fatto per me Lasciate un mi piace Commentate di questo video con Hashtag Che è merda Che è merda E Seguitemi su Instagram Condividete il video dopo in cui vogliate Seguite Nox e suo fratello Trovate in alto a destra E ci si becca domani Alle due e mezza Ok? Ci vediamo domani alle 2.30, e mezza, Mi raccomando Buonanotte